Ok, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio della nostra serie sulla luna. Adesso come potete vedere abbiamo colonizzato questa cappana dei villager alieni che ci abitavano prima. Siamo andati a trovare una base di quella che avevo detto nello scorso episodio nelle basi abbandonate sulla luna. E sì, adesso ci siamo anche riforniti di tutta la nostra roba. Ho appena scoperto che ho no, un problema. Bro. Sì. Bro, sì. mi ha sì. lasciato il server. Boh, sì. ma sta sì. rocco. Sì. Cosa? No, non ti dico che non No, bro No, era troppo lungo Adesso No, ci avevo messo più di un'oretta Cioè, due o tre orette Adesso è sera Come vedete abbiamo un po' sgraffinato un po' di tutti i materiali delle altre basi Cioè, molto, in modo molto parsimonioso Come si può vedere e questa qua è la bolla abbiamo trovato questo dispositivo ci ho messo un'ora a capire come funzionava questo dispositivo che ci permette di respirare anche no, dentro la nostra base quindi se io mi tolgo la no. maschera no, adesso vedete che respiro completamente non so niente no, no. non si è appena che mi è cresciato minecraft un bug no fra. fra fra fra bella no guarda non posso prendere loro vedono ma non posso prendere i materiali non posso trascinarli me li piazza così a caso nell'inventario dove sei? magari se ti uccido fi... oh uccidimi devi uccidermi allora, vado, vado, nel, vado nell'airlock, se no salto in aria Vabbè, anche così nell'angolino va bene Grazie mille, ho perso anche l'esperienza No, Fra, non, no, c'è qualcosa di No, no, no ma non è lag questa Non è lag Eh, adesso arrivo Però devo sistemarmi i comandi Bro, che cacchio è successo? Brav, brav, brav. Cosa? Ho no, Lori, no. no! Cosa? Cosa è successo? No, dove cazzo era basta. Hai dato fuoco qualcosa? Eh? Hai dato fuoco? No. No. Ho solo a letto, giusto per chi riguarda il point componente, poi ti metti tu? MA IO SONO QUA Hai pensato qualcosa? Lore il letto non ho usare no. <ride> È come nel nether no, bravo. Fra dov'è che avevi visto il villaggio che io non ho la render distance? Aspetta Options Video settings Tr 20 32 chunk non mi caricherà niente Infatti mi è cascata minecraft Ecco qua ho trovato! Ho trovato! dove Come c'è Bro! Come Sono è la casa! Che senso? Non si so è ancora carico, non si è caricato magari. No, c'era tutta la roba lì! C'era anche tutto l'oxygen No, fra no Come? Non è questo il villaggio Non è questo No, mi ricordo Aia ah, yeah. Vaffanculo Mi si è pure scaricato il rifle Bella, fra quale no non è quello un villaggio sarà da un'altra parte da qualche parte deve essere alla ricerca di eccole qua eccole qua ho trovato sì si sì, è ancora tutto intatto cioè è tutto distrutto quindi Adesso vado a vedere i danni che hai fatto alla casa, se hai fatto un danno grande la vi, ti distruggo. Oh, io che fatto? Sei andato a letto. Sì. Cazzo per se fucita. Io vuoi non te le fale le camere. Così giusto per dare un po' nella parte, sai com'è. Eh ma Fra. è un posto per noi. Fra. Fra. Fra. Allora il vetro non si è distrutto. Vabbè, allora, vedo dei blocchi fluttuanti No, ma non è una roba piccola della serie Hai distrutto tutta la tua stanza Oh, ci sono gli Enderman <ride> Vedo gli Enderman attraverso Bro, bro, bro Guardate bene, pari Eh Eh, sì, però guarda No, Allora aspetta mi sta laggando tantissimo Lo so Vado per l'airlock Fra La gambotto Figo Si vede là sotto Il danno che hai fatto Andando a letto Per fortuna che questo vetro è indistruttibile Io ti ho detto che dovevamo fare la camera tutta in vetro Sì ma guardate Scusa ragazzi avete visto Il qua Ha fatto esplodere tutto Tra il vetro che è indistruttibile Questo è esploso Ma se lo colpisco non gli fa niente E questo non è esploso ma se lo colpisco si distrugge Cioè la fisica di minecraft in questo brutto. Ah non si, non si rompe più adesso Perché prima si rompeva e adesso non si rompe più Va bene Ho appena stregato un caricatore di colpi No è impossibile da spaccare il retro No Eh Bella opzione Bella opzione però a me lag come matto e mi spara a caso, però va bene. Non ci vedo neanche. Beh, almeno la mia stanza è intatta. No, ma no. secondo me basta farla in quarzo rinforzato questo qua giù eh, nella cesta dovrebbe essercene Sì ma tutta in vetro dopo non puoi fare proprio tutto cioè puoi fare come ho fatto io qua al bordo così ma un altro strato dopo viene male la, qua all'interno e comunque non è proprio bellissimo possiamo fare tutto in quattro rinforzato che non esplode Eh, per fortuna che ho fatto il pavimento almeno. Sì, anche tu che sei scemo. Proviamo se fa... Se adesso è ancora così. Sto sparando al mio letto. No, no. No, l'ho tolto, infatti. L'ho tolto. Per sicurezza. Vabbè. Ma diciamo che questo mini episodio finisce qua <ride> Perché qualche persona molto non intelligente no, dai. Ma come... Ah e adesso mi sei risolto il problema che c'avevo prima Ovvio, ovvio Ci credo Ma prima avevo un problema con gli items nell'inventario Adesso non più Adesso non più, più. Sì, la tua camera. No, un attimo la base. La tua camera, specialmente che è implosa là dentro. E, poi... e io direi che vado a fare anche un piccone, perché non abbiamo più piccone. Cioè non abbiamo un piccone, sono usati tutti. Va bene. Ci rivediamo dopo in un altro mini episodio di Lorenzo. E... No, no, non mi. Ok, aspetta che esco un attimo. Ok, aspetta un attimo, vabbè. E comunque vi devo far vedere che è una roba che è successa prima mentre stavamo costruendo. Ero fuori un attimo per pizzare due luci, quelle là che adesso illuminano tutta gli strapatenti. E è atterrato. Dove è finito ha atterrato un asteroide, eccolo qua Ci sono andato sopra sono andato fuori oh, Mi ha tolto metà vita Era rosso Bello bello Eh quella potremmo considerarla un'idea perché Sai Se no piazzare luci così Ed è giusto anche per far vedere loro Che se andiamo nel buio Noi ci vediamo ma loro non so quanto ci vedano. Quindi Cosa? Vabbè, dove sei Lore? Vai davanti alla casa. La vedo. Bro, ma io la, io non ho la night vision, la vedo è illuminata. Cioè, è un faro di luce la casa. L'entrata della casa è un faro di luce. Bella frase, è caduto sotto. Posso la night Eh, te la dopo. Aspetta un attimo. Vai all'entrata prima. Cioè, entra. Sì, ma fioi, guarda, c'è tutta lui Noi vediamo, c'è un faro di luce, la casa è un faro di luce No Ma no, ti arrivo ad aiutarti, madonna Oh, calmo, stiamo ancora registrando Ti tiro fuori con un... Ti tiro fuori con un... Vai indietro Io ci vedo Io no Come non ci vedi? <ride> Cosa ti sei messo? Alza la luminosità Se alzi la luminosità è come se Avessi la night vision Al massimo, Dalle impostazioni Dalle impostazioni su grafica Alzi la luminosità al massimo Non te la do perché sei prepotente Vaffanculo Eh non me ne frega Alzi la luminosità io ci vedo non tra, tramite i comandi Fai ESC, Options E poi fai Video Settings E qua c'è Brightness Metti al massimo Ci vuole tanto No aspetta Ok Guarda là c'è anche uno zombie E un Enderman Sono... Non riesco a colpirli Eccola, preso è morto, non è morto Visual uh, La roba lì, visual Oh cacchio, me l'ha visto No, no, no, no, no C'è un Enderman qua che mi segue Fra, fra, fra, fra, fra Mi serve la minigun Farmo la mia minigun Non guardarlo più Sai che se lo guardi nell'occhio lo blocchi Però si muove troppo Eh, ci credo se fa entrare tutto la roba... Cioè, sfracchi l'ossigeno, eh. Non è che è gratis l'ossigeno. Cacchio. Wow, pezzo di... Vai via. Vai via. Mi sta attaccando. Bzzunga. L'ho bazzucato. Mi sono quasi fatto spallare da solo. Vai a prendere la chest. Abbiamo formato un sacco. Oh, l'ho ucciso. Non ho capito come uccidere gli Enderman. Va bene. Beh, ci vediamo dopo. Eh, adesso sistemiamo tutto. Perché qualcuno qua. Ho fatto un piccolo errore. No, è colpa del letto. È colpa sì, è colpa del letto, è vero, mi dispiace. Mi dispiace letto. Ma ce n'ho anch'io un letto, adesso lo testo. Vabbè, ci vediamo nel prossimo mini episodio. Oppure la continuiamo e va bene. Ciao!